Meno microfoni, buonasera. Abbiamo bonificato. Buonasera, diamo eh, corso all'aggiornamento di oggi pomeriggio relativamente alla situazione dei contagiati del coronavirus, i dati che noi abbiamo raccolto in accordo con le regioni. Voglio presentare accanto a me il eh, professor Giovanni Rezza, direttore del Dipartimento Malattie Infettive dell'Istituto Superiore di Sanità che mi affianca nel corso di questa conferenza stampa e che vi potrà poi dare degli, delle risposte per quanto riguarda gli aspetti più propriamente eh, legati all'epidemia, e agli aspetti sanitari. Il dato complessivo delle persone eh, contagiate è 322 unità, l'incremento rispetto a, eh, al punto che abbiamo fatto alle 12 è di 39 unità e eh, il totale dei deceduti che sono ovviamente compresi nel, eh, nel numero delle unità che ho detto prima sono 10 e eh, abbiamo sempre eh, il, la persona guarita che è il ricercatore eh, che è stato dimesso ormai già da qualche giorno dall'Istituto Spallanzani. Come potete vedere mh, purtroppo abbiamo registrato la morte di tre persone nel corso delle ultime ore, tre persone in Lombardia e persone eh, di un'età adulta. Eh, persone che sono ultra-ottantenni. Il dato disaggregato per regione è questo. Il totale delle persone contagiate in Lombardia è 240, il dato delle persone contagiate in Veneto con un incremento di 28 unità rispetto al punto precedente. Il dato del Veneto è 43 con un incremento di 5 rispetto al dato comunicato alle ore 12, in Emilia Romagna è 26 con un incremento di 3, in Piemonte sono sempre 3, nel Lazio sempre 3, in Sicilia sono 3 perché oltre alla donna che stamattina era risultata positiva al coronavirus abbiamo anche altri due componenti della commitiva che sono risultati positivi al coronavirus, si tratta come sapete di quella commitiva che viene dalla provincia di Bergamo e che era in Sicilia da qualche giorno. In Toscana abbiamo sempre i due, in Liguria abbiamo ad Alassio una, eh, una persona positiva e eh, proveniente sempre dal, dall'area del eh, Lodigiano, l'area rossa del Lodigiano. E, Bolzano sempre una, una persona e quindi questi sono, sono i dati. Eh, interessante anche il dato relativo alle prove di laboratorio. Noi abbiamo detto più volte che nel nostro paese c'è un numero elevato di, di prove di laboratorio di tamponi che eseguiamo lo dimostra il dato che eh, vi do adesso oltre 8.600 tamponi che sono stati realizzati sulla popolazione. È proseguita l'attività di coordinamento dell'emergenza da parte del nostro, eh, poi vi, vi lascerò, non vi leggo perché è troppo lungo, vi lasceremo Uh, Piero il dettaglio delle eh, persone eh, contagiate per provincia, così poi potrete avere anche un dato aggregato per provincia. Eh, dicevo che proseguita l'attività di coordinamento dell'emergenza non ci sono state particolari difficoltà, io ho parlato col sindaco di Castiglione Dadda poco fa, eh, più volte col prefetto di Lodi Marcello Cardona che ringrazio con tutta la struttura di coordinamento e soccorsi che è stata organizzata all'Odi, non ci sono particolari criticità, cioè è emerso nel corso della giornata l'esigenza di accentrare in capo al Dipartimento della Protezione Civile il punto di riferimento per l'acquisizione soprattutto dei DPI per il personale sanitario ma anche delle mascherine che dovessero eventualmente servire alle regioni, per questo abbiamo immaginato una ordinanza di protezione civile nella quale, che firmerò nei prossimi minuti perché eh, dopo aver scontato eh, l'intesa dell'ANAC sta per avere l'intesa delle regioni, consentirà di dare un, una priorità alle nostre esigenze rispetto alle esigenze commerciali, rispetto al mondo produttivo quindi nel nostro Paese tutti coloro i quali forniscono dispositivi di protezione individuale li abbiamo coinvolti, qui voglio ringraziare Confindustria perché solo grazie al coinvolgimento di Confindustria noi potremo raggiungere tutti quanti gli associati, gli iscritti, i fornitori di questo materiale e andremo a eh, centralizzare gli acquisti. Questo per venire incontro a una specifica richiesta da parte delle nostre, delle nostre regioni. Ultima cosa, continuiamo a proseguire nelle attività di controlli nei porti e negli aeroporti rispetto a cui siamo a praticamente oltre 2.700.000 passeggeri controllati e rispetto a cui per fortuna non abbiamo segnalazioni di eh, casi positivi. Io mi fermerei qui, vi lascerei la, la parola per qualche domanda, due o tre domande come al solito, se ci sono delle questioni tecniche io ringrazio sempre il, il professor Rezza, eh, mi darà un supporto in termini tecnico scientifici. Prego chi vuole intervenire. Un attimo un attimo nel microfono per sapere se ci poteva dare qualche dettaglio in più sui tre nuovi decessi. Beh eh, si tratta di due maschi e una donna, eh, un maschio di 84 anni, un maschio di 91 anni, una donna di 83 anni, quindi si tratta di una popolazione adulta e questo dimostra anche dalla statistica dei decessi che purtroppo si conferma e qui però vorrei fare intervenire subito dopo di me il professor Rezza che questa patologia colpisce prevalentemente e in termini di mortalità è molto accentuata per le persone di una certa età. Ma lascio la parola al professor Rezza. Sì, beh, Questo era un po' atteso perché noi abbiamo una popolazione piuttosto anziana in Italia e quindi si spiega il fatto che ci sia un tasso di mortalità eh, del 2-3% dovuto a eh, questo eh, problema, perché eh, gli anziani effettivamente sono più fragili, ma lo vediamo anche con l'influenza, solo che con l'influenza possiamo proteggerli con il vaccino. In questo caso, non avendo un vaccino a disposizione, purtroppo... Eh, vediamo che eh, la malattia è più grave in queste categorie d'età. Naturalmente vorremmo proteggerli meglio ma l'unica maniera per proteggerli è circoscrivere i focolai e quindi rallentare la velocità di circolazione del virus come si sta facendo in Lombardia e in Vento. Altre domande? E buonasera Giorgio Sodaro di Kronos. Cronos, volevo chiedere sui dispositivi di protezione individuale, se ci può chiarire meglio questo, questa questione, non ho capito che vuol dire che centralizzerete gli accordi. Allora c'era un'esigenza di evitare la corsa da parte delle singole regioni, delle singole strutture all'acquisizione delle mascherine e degli altri dispositivi eh, di protezione individuale anche per il personale sanitario. Uh, il, le varie amministrazioni hanno una scorta, questa scorta può finire in un momento in cui c'è un'elevata domanda l'offerta va in qualche modo indirizzata altrimenti si possono creare anche fenomeni speculativi quindi non è tanto per i fenomeni speculativi ma quanto per evitare di fare la concorrenza tra amministrazioni pubbliche nella ricerca del materiale. L'idea è quella di eh, e nella norma eh, che pubblicheremo anche sul nostro sito non appena l'avrò firmata ci sarà un obbligo per i produttori nazionali di comunicare al Dipartimento eh, giornalmente la capacità di produzione perché noi sulla base della capacità di produzione da un lato dall'altra delle eh, esigenze delle nostre strutture procederemo a effettuare gli acquisti direttamente dal Dipartimento della Protezione Civile andando poi, evidentemente, a far arrivare il necessario direttamente dove serve. Questa, eh, Giuliano Rascerelli alla News per Anza video. Questa mattina alcuni interventi in tv di mh, esperti, virologi, sostenevano anche la possibilità che il, il coronavirus sia, era, fosse già presente nelle zone oggi considerate rosse, chiamiamole così, ma non era evidenziato come, ehm, come coronavirus, cioè è possibile che sia accaduta questa cosa anche perché i tassi di incidenza dell'influenza di quel periodo nelle zone rosse sono effettivamente più, alte, eh, più alti rispetto ad altre zone, è possibile che si conviveva già con il coronavirus già prima che fosse stato come dire, diagnosticato? Lascio rispondere il professor Prezzi. Noi abbiamo avuto un caso indice, cioè il caso che è stato indicativo del fatto che lì c'era una presenza del coronavirus che è questo eh, ragazzo adulto diciamo di 38 anni che è ancora ricoverato in rianimazione. Prima chiaramente c'è stata una circolazione di eh, coronavirus, di nuovo coronavirus non identificata, probabilmente una o due settimane prima eh, perché questo famoso paziente zero non è stato rintracciato. Perché non è stato rintracciato? Per negligenza? No, ma perché, come sapete, questa patologia nella stragrande maggioranza dei casi decorre con pochi sintomi, con una malattia lieve. Quindi è possibile che qualcuno arrivato, magari dalla Cina, da una zona in cui c'era circolazione del virus, con un po' di febbre e un po' di tossetta, abbia contagiato delle persone. Quindi certamente prima che fosse diagnosticato il cosiddetto caso indice il coronavirus avrà circolato per una settimana o due, su questo, qua, eh, su questo, su questo non c'è dubbio. No, mesi prima avremo un'epidemia di portata incredibile, eh, se lei pensa che a Wuhan eh, il coronavirus era comparso un mese e mezzo prima e è successo quello che è successo con eh, sostanzialmente almeno un milione di persone infette facendo tutti i due discorgi, stiamo in una situazione ben diversa con un focolaio che è abbastanza circoscritto, perché a questo proposito forse noi quando diamo i dati, prima il Commissario Borrelli dava i dati su Sicilia, cioè, però come giustamente diceva sono tutti dati, quasi tutto è riconducibile all'epicentro dell'epidemia che si trova sostanzialmente nell'Odigiano. Dopodiché c'è quest'altro focolaio, un paio di focolai più piccoli eh, in Veneto e il resto per la stragrande maggioranza sono casi che eh, in, vengono riscontrati in persone che vengono dall'epicentro eh, dell'epidemia. Quindi si attribuiscono alla regione in cui viene diagnosticato il caso però di fatto sono tutti riconducibili per fortuna sono tracciabili e riconducibili alla zona in questo momento affetta. Aspetta, aspetta che ti danno Ultima domanda. Una domanda per il professor Rezza, buonasera, Laura Cannava Mediaset, volevo sapere se siete già in grado di tracciare una percentuale, un modello di progressione del contagio da quando siete in possesso dei dati, cioè esiste una ehm, progressione che avanza, in che misura e già si, si può fare un dato statistico su questo? No, ancora no. Questa è una domanda molto interessante perché dopo ci permetterebbe di modellizzare, e calcolare anche quel famoso R con 0, cioè quanto è contagioso in quella zona questo virus. Le dico perché ancora non è possibile, a parte che da pochissimi giorni, quando abbiamo fatto la prima nottata, giovedì, sì, sco giovedì, giovedì no, scorso, giovedì no. da eh, quando il caso indice è stato individuato c'è stato un grande affarsi da parte delle regioni coinvolte. Hanno fatto veramente un lavoro incredibile anche di rintraccio dei contatti con tantissimi tamponi, quanto va detto prima, 8 200, mila, sì, più di 8.000 eh, che... eh, tamponi. Allora è chiaro che non solo quella progressione che noi vediamo non è solo attribuibile a un certo aumento dell'incidenza di infezione, cioè di nuovi casi, ma si sono andati anche a prendere persone che si erano infettate nei giorni precedenti. Solo nel momento in cui avremo una curva epidemica per data di insorgenza dei sintomi, teniamo conto che anche una certa quota di queste persone probabilmente sintomi talmente lievi o non rilevabili, che li rintracciamo solo noi eh, perché altri paesi magari non lo fanno, solo quando avremo una curva di progressione per data di insorgenza dei sintomi potremmo dire quant'è l'aumento dei casi. Naturalmente l'epidemia è, è stata come dire, eh, identificata ieri, dico ieri per dire, insomma da qualche giorno presto avremo questi dati. Si sta lavorando su un database con informazioni più accurate insieme sempre alla protezione civile in modo tale da avere anche queste eh, informazioni. Per ora c'è un grande lavoro di rintraccio dei contatti, tanti tamponi, quindi è chiaro, logico anche di per sé aumenterebbero i casi. Naturalmente ci aspettiamo ancora che ci sia trasmissione, che eh, ci sia un certo aumento dei casi, finché le misure messe in atto non daranno i loro effetti. domanda, Marco. Poi... Sì, ecco. Eh, professore, mi scusi, sono qua, eccoci. volevo chiederle, ascoltando anche quelle che sono un po' le richieste dei Presidenti di Regione, la preoccupazione, la domanda è molto semplice. Quando è che potremo dire si eh, muore di coronavirus? Cioè quando è che potremmo dire senza dire per patologie pregresse e quant'altro? Beh, è, è chiaro che quando ci sono delle eh, patologie eh, o delle infezioni, che come il coronavirus, ma anche altre, tendono soprattutto a, ad essere gravi, dico soprattutto perché dopo abbiamo qualche, purtroppo come sempre accade, qualche caso più raro anche in persone che apparentemente erano sane questi giovani di 38 anni, è inutile negarlo, no? perché dopo non è che noi nascondiamo niente ai cittadini, può capitare più raramente che una persona apparentemente sana, in buone condizioni, però sono casi rari. Nella stragrande maggioranza dei casi vediamo che le complicazioni gravi si hanno nelle persone eh, più anziane e più diciamo, malandate, con patologie croniche. In questi casi talvolta noi diciamo non sappiamo se muoiono a causa del coronavirus o con il coronavirus perché hanno altre patologie, naturalmente noi potremmo dire che l'infezione ha davvero eh, colpito duramente soprattutto quando vediamo casi in persone che hanno una, delle difese eh, adeguate. Eh, non posso dire fortunatamente muoiono solo gli anziani, perché la nostra popolazione è costituita in gran parte da anziani, quindi farei una cosa direi una cosa estremamente cinica e assolutamente, perché noi queste persone le vogliamo proteggere. avessimo un vaccino sarebbero le prime che vaccineremo, purtroppo un vaccino non ce l'abbiamo e quindi dobbiamo circa oscrivere il focolaio con grande durezza e tempestività operare con le misure che sono state messe in atto sin ad Ultima cosa che vi dico riguardo le scuole. Si sono diffuse notizie false su chiusura di scuole su tutto il territorio nazionale. La chiusura delle scuole è nell'area rossa e non ci sarà alcuna chiusura delle scuole nelle altre parti d'Italia, quindi questo ci tenevo a dirlo a tutti quanti. Bene, grazie, buon proseguimento.